La vita è come una rosa, bella, ma punge. Ci sono momenti sì e momenti no. Ci sono momenti dove capisci quale rosa hai in mano, ma tu vuoi stringerla lo stesso, perché sai che quella rosa può darti qualcosa, perché sai che quella rosa è il bene e sai quanto tempo ci ha messo quella rosa per diventare così bella. Ho preso la mia vita in pugno, ma non so come fare, ti giuro. Voglio solo essere qualcuno Ma vedo buio Ma vaffanculo E se mi chiedi perché Parlo male di me Un po' d'odio lo provo Ma tutto quello che provo Io lo provo per me Un'altra vita non c'è Vorrei farla finita, poi spararmi nel back E sento che oggi son depresso, che non è più lo stesso. Sono morto dentro al letto, è il mio giorno del decesso. Lo sguardo di un collasso, la vita nel mio palmo Oggi sono vivo, ma gli altri che ne sanno di quello che ho passato. Di pietra il mio passato, della mia famiglia, della merda che ho ingoiato. Delle notti sveglio, mi riempivo di carne Volevo farla finita, non l'ho fatto per mia madre Ed ora sono qui, che aspetto il sole Fuori una tempesta, ma nel mio cuore piove Il vento ma la mia sigaretta brucia, punge in vetta La mia vita ormai dispersa, i miei ricordi in cameretta Brucio sogni per la fretta Ho Preso la mia vita in pugno, ma non so come fare ti giuro Voglio solo essere qualcuno, ma vedo buio, ma vaffanculo